Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale di attivare la campanella e di lasciare un like se questo video non vi è stato utilissimo io vi consiglio di guardare gli altri tutorial su come risolvere i problemi al crash, lag e soprattutto problemi ai server quindi in questo nuovo video vi spiego come risolvere questi problemi del crash di Overwatch 2 in tre semplici passaggi cominciando prima a inserire comando se questo comando non funziona proveremo altri comandi andiamo su overwatch 2 su battle.net vai su opzioni impostazioni di gioco argomenti della riga comando aggiuntivi e cominciamo un attimo che vado sui comandi li troverete tutti in descrizione quindi cominciamo con il primo che sarebbe questo comando qui tu che fai copi impostazioni di gioco argomenti e fai incolla e fai fine se non funziona fai così se non dovesse andare a questo primo comando io ti consiglio di provare gli altri due comandi o con questo o con quest'altro tutti in descrizione li troverete con il secondo passaggio io vi consiglio di fare un'analizza e ripara e in poco tempo vi riparerà così il gioco e sostituirà così i file nella cartella con dei nuovi poi un'altra cosa come ultimo passaggio come ultimo passaggio io vi consiglio di non giocare mai a schermo intero e di Uh, controllare bene la scala di rendering perché nel, nel precedente tutorial ho parlato della risoluzione del rendering quindi se la metti alta e stai giocando contro tutta questa gente che sta lanciando esplosivi, bombe, laser in un solo punto e fai 20 fps è ovvio che tra 2-3 secondi crashi e eh, così è, non è che per miracolo il gioco se la prende con te no, è, è il fatto che se tu giochi a, a schermo intero hai un computer meno potente, vuoi goderti il gioco al massimo, è ovvio che crashi, quindi io ti consiglio di giocare a finestra senza bordi. Scala di rendering o i 100 o sotto ai 100. Frame rate fino a 600 fps, poi dipende dal tua scheda video quanti fps riesce a fare. Okay. Qualità grafica, io ho messo ultra perché io supporto la grafica ultra e faccio 80-90 fps. Io ti consiglio di mettere sulla media o max. Ok? Se vado un attimo su Ultra, uh, ah, c'è anche la modalità FSR, pure buona, la tengo così come sta, e basta. Questo era l'ultimo passaggio. Quindi ragazzi spero tanto di, di esservi stato d'aiuto con i problemi al crash, di aggiungere quel comando, di fare una riparazione e soprattutto come ho detto nel gioco, giocate mai schermo intero, tutto fps al massimo, e 20 fps e poi andate a crashare. Quindi grazie a tutti per questa visione ragazzi e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!